L'assessore Verì ha programmato i nuovi tetti di spesa eh, sulle prestazioni rivolte al mondo dell'autismo, a tutti quei soggetti che sono affetti dal disturbo dello spettro autistico. Dei tetti di spesa però che sono totalmente incoerenti e incapienti rispetto ai fabbisogni dell'ASL1. Parliamo di appena il 9% rispetto al totale eh, rivolto per i fabbisogni dell'ASL1. Io ho ritenuto necessario e fondamentale eh, portare la questione all'interno del Consiglio regionale e la risposta che purtroppo ho ricevuto dalle dall'assessore Verì grida veramente allo scandalo. Nella sostanza l'assessore Veri ha detto che la colpa è dell'ASL1 che ha sbagliato a fare i conti ma non ha alcuna intenzione di intervenire su questi tetti. Ricordiamo bene all'assessore Veri che dovrebbe sapere già, già visto il ruolo che ricopre l'importanza di questi tetti di spesa. I soldi che sono stati stanziati per l'ASL 1 sono del tutto insufficienti per coprire i fabbisogni di centinaia e centinaia di utenti, parliamo di bambini e bambini, ragazze e ragazze di soggetti minori e quindi di centinaia e centinaia di famiglie. Che hanno bisogno della presenza dell'ASL1, che hanno bisogno della presenza e del supporto delle prestazioni rivolte all'autismo e che invece con questi detti di spesa gli verranno negate. Non posso assolutamente accettare la risposta che l'assessore Veri mi ha dato oggi, un decido di non decidere sostanzialmente. Per quello che mi riguarda, data l'importanza del tema, io assillerò l'assessore Veri fino a quando non deciderà di ritirare quella delibera e riprogrammare i detti di spesa in maniera da garantire all'ASL l'integrità della presenza in carico, è la totale presa in carico di, tutte, di tutti gli utenti e le loro famiglie.